Attenzione, questo video contiene immagini, parole e molto pesanti Se siete facilmente impressionabili o suscettibili, vi preghiamo di chiudere il video all'istante Intanto, vi ricordate lo stesso, un bellissimo like e un'iscrizione Chi rimane, invece, buona visione 1, 2, 3 E' bellissimo ragazzi, come stato tutto bene? tutto bene benvenuti in questo nuovissimo video Sul mio canale, è un bot che non carico più video su questo canale, è vero Cioè, oh, in verità, li caricavo in... I bici però visto che stavano troppi iscritti quindi ho deciso di portarlo sul gaming infatti oggi sto qua con un altro video con un nuovissimo video. Eh, però di quello che è successo ieri sera non in live ma stavo giocando con i miei amici nel server rp intanto dovete entrare vi lascio il link di discord in descrizione quindi entrerci tutti e niente detto questo lasciamo un bellissimo like vi ricordo che contiene insulti oltre che bippati eh, li bipperò tutti e comunque se siete facilmente, facilmente suscettibili Le chiudo il video qua Però comunque le ricordate vi un bellissimo like Detto questo Buona visione a tutti Vai vai vai vaffanculo Sparro da dietro Che direzione? Qua. Ma... Cosa? Ma Aspetta Un secondo fa era in macchina collega Non Non c'è io ho visto tutto, ho visto tutto, ho visto tutto intanto stiamo staccando ste c***o di sirene sì, facciamo detto. una polizia generale sbagliamo tutta allora. l'area che allora. dire torniamo ai nostri, ai nostri Sì, raga, torniamo alle nostre postazioni ah, medico, medico, medico può tornare dai, dai, okay, le okay, consiglio okay. come puoi fare un veicolo più veloce tutti, spegnete delle sirene, tutte qua, spegnete i lampeggianti, se no, qua mi raccomando. D'accordo, tutti ai nostri posti. Come, come prima, Sì Buon lavoro a tutti, a voi, colleghi. Però, regà, che palla, eravamo 17. Tutti in merda sì, brother. Ma 17, non 17, finché sono persone di merda, se ne possono anche stare. Dove, dove sono? È apposta, Dov'è andare a cambiare la portiera, non si chiude, quando è così è rotto il gancetto. Aspetta un attimo, non mi faccio Io vado a cambiare vettura che sono distrutto. Ora, vedi? Ok. Esattamente a tutta l'unità, noi ci appostiamo zona... Che ti apposti, lascia stare. Venite qua che c'è la situazione critica. Eh, eccoci, eccoci, stiamo qui, siamo arrivati. Siamo qua. Due trans. Fatemene guardia di in Ciao, dai maschioni. Ma che Oh, Sallontani. lontani Ciao, ma il maschio. San lontani maschio. Sallontani. Queste Ah! Questa è, vai, è... Oh! Oh, è il mezzo. Ok, uscire vabbè. Uscire luogo pubblico, vai. Luogo pubblico, buono. Vai. Vai. <ride> <ride> Dio. Oh. Ma Mani in alto! Mani in alto! Mani in alto! Procedo all'arresto! Vai, vai, vai, vai, vai! Pronto, oh. comandante, pronto, Uno eh! Lei è in arresto però... Ma è stato... Ma non ho fatto nulla! Sì, vabbè, non vai, ha fatto lei, nulla. Andiamo a no, so no. no era, stata... centrale no, eh? La carico da voi, no aspettate, dov'è eh finito il mio collega? Ma Non ho fatto niente, è stata lei Ci sta venendo incontro dalla finanza, niente Eh, regà, io non ne posso portare solo una in macchina Ma scusi, sì, non ho fatto nulla È stata la mia... Collega, l'ho caricata No, posso portarne anche due eh? Un attimino, Ale, un attirino, che un la macchina, non la macchina Non lo carico questo... C'è ancora un posto dietro, collega Grazie all'arrivo a centrale. Oggi è la sera Ragazzi. Vi ricordo che in questo momento sono in live sul sito Viola. Il link ve lo lascio in descrizione. E se passate, lasciate un bel follow. E fate la sub gratuitamente. Se avete Amazon Prime o Prime Gaming. Che sono la stessa cosa. E niente, detto questo, torniamo al video. In arriva la centrale Carabinieri alla in arriva la centrale. Oh, yeah. Scusi. Scusi, vada. <ride> Ah, sa che cazzo ne so, faccia lei. Vai no, no, città vostra. No, prego, no, è facendo... nulla, è salga, salga collega che andiamo al canale centrale. Scende dalla macchina che voglio fare salire, ciao. Sì, si, sì, no. prego, prego, vai, vai. Uh. Uh. Vediamo chi è e chi è cica manchia, vai, mo. Sì. Falla <ride> <di ride> salire. Sì, vai, falla salire. Se non hai capito, sono una diabla, io ti rovino. Ci andiamo. Sono state buttate così. Ma io non ho fatto nulla. Lei è comunque in arresto. Ho fatto una rincasa La posizione: si. A fuori dal veicolo. Collega: Non fare console. Su, zo zo Dai, eh, dai eh. eh. Stavo tossendo. Benissimo. Allora. Che facciamo? i arrivati. Sono... Fa... Sono molto stia molto zitta! Eh, no, ma non ti preoccupare, qua ci pensiamo noi, che qua purtroppo la gente poco a poco diciamo... Fate diciamo, no, voi? No, no. Però perdono tempo solamente, capito? Non ti preoccupare. Non perdere ah. tempo, per gli Collega, venga solo un attimo. Tanto a noi non è che... Dovrei non parlare, non parlare un attimo in privato. Vieni solo... Sì, venga perché... solo un attimo, Coco. Se... Ma sì. scusa, ma... Si... non c'è si... Nulla di meglio da fare tu, sera, vero? Senta, stia zitta! che ne ha già cambiate abbastanza le guai infatti sta ancora Infatti eh porco vado va fare vado a fare vado a fare vado a fare a fare vado a fare a fare vado a fare a tu uh, la tua amica del c***o se serve però rimango se serve se trovo la tua a questo, macchina, questo macchina, macchina, ab... Trinanza, con la macchina questo con la macchina bianca sua macchina bianca finanza per favore la bicicletta che sta partendo questo toma ferma al carabinieri si fermi è partito è partito è partito ma dove c***o? Vai avanti, passi avanti. A tutta l'unità, siamo all'inseguimento di un veicolo bianco, zona piazza centrale, non si ferma, è un veicolo... Eh, d'epoca bianco. Non no. riesco a... Merda! C'è un altro che sta a fare il coglione. Ma perché lo speroni così? Non l'ho speronato! una! Vabbè, mi ficco... A ASCOSTI carabinieri! Guarda, contattimi da... contatti la locale! Come ha contato io la locale? mongolo a mongolo cazzo aspetta fermo oh. oddio dio minchia regà mi sta per fare in alto mani in alto no ho sbagliato, sbagliato sbagliato sbagliato mani in alto fermo fermo, fermo. Fermo, devi sta fermo, madonna! Ferma, metti le mani per in vista! Devi sta fermo! Fermo, fermo! Ammanettalo, dammi, ammanettalo! Ammanettalo, dammi, dammi! Ai, Metti ai! Ai, Su, che Su, non che, ai! Che ai! Ai, ai! di puttana! Eh, almeno non vado a fare il coglione sì, Dai ora la macchina, dai bene. Un altro da portare in Minchia, stasera serata di arresti, porca t***a No, <topicbelli> oh, ma c'è conflitti a fuoco, che state facendo? Un, un, un casino, questo qui non vuole collaborare A mo' che sparo se non venire vale Un tizio che mi ho fermato per rim! furto di vicolo uh -huh. okay. Che cazzo ne siamo che di è? Aspetta un attimo Un tizio con una maglietta nera Scarpe gialle qua tante già in celle, cornudo Smalettato Deve ah, traverse le, le sbarre Bravissimi Ma chi la smanettata io non ho fatto proprio niente eh sì, Mi eh, coll... eh. Finanziere mica mi collega Dai, su. aspetta su vado a chiamare Che se no la fine con sparo faccia lei che va fino a che le sparo allora allora dica. Vengo quello che ha fatto dopo ne parleremo. Sì. innanzitutto lei furto di vincolo. No, no non è vero era di mio amico si sì, sì, si sì, il suo amico che mi succede allora, era la... il mio amico ti ha zitto si chiama Giuseppe da Gornuto e la loro macchina si si chiama... no si chiama Piazzi, si è Piazzi, si è vina si qui, vina segna. Urto di vigor! Urto di vigoro, c'è cioè, cioè, un colocato! Mi ha detto il sergente vittoria. delle Stelle, cercatelo! È uno bravo e mi ha dato il biglietto! Sia zitto, porca troia! Sti... Vuole, paio... eh. Vuole una pallotta in mezzo agli occhi? Ma cosa vuoi, una palotta in mezzo agli occhi? Allora, sì, Quella se... si dice mafia. Vuole una pallotta in mezzo agli occhi? Non mi faccio problemi, eh. Se non stai zitto. Basta. Allora, articolo 2,2, segnala. Fatela la patente, appuntare! La patente sono le sparo Veloce. Oh, c'è La tá. patente. veloce benissimo La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La patente. La allora La patente. La patente. La patente. La scuola La 5 eh patente. è fatto vai vedi Perfetto, uh, questa è la patente. Vediamo la patente. Vediamo la patente. La patente, la Oh, oh. Faccio un documento di identità. la licenza d'avvocato. E anche un documento di identità. Uh, il mio, il mio, il mio, faccio vedere subito un documento se, se del suo... non mi interessa, non può girare senza licenza d'avvocato se deve fare l'avvocato. Me la faccio vedere se ne vado. Vale. Arrivederci.